ciao ragazze ciao a tutti e a tutti allora nuovo video riccio. allora come state? spero bene cosa mi raccontate di bello? allora nulla io sto qua registrando con una canon questa volta e è... vi registro appunto un video riccio di quelli che piacciono a me ovviamente come sempre se vi va mettete un bel like di supporto al mio canale youtube cioè a questo video ovviamente e, e fatemi sapere qua sempre sotto i commenti cosa ne pensate di quello che vi dirò in questo video. Allora, innanzitutto, sta, stanotte dormito un po' così e così bene, ma non tanto perché avevo letto tutto a asfatta, tutta cosa, vabbè, non ce ne può prendere meno. Ma a me piace raccontare anche le cose più ambigue, vabbè, dettagli. E, però, almeno stamattina ho preso e mi ha fatto il mio bel letto, come potete vedere ho il mio belletto ve l'ho fatto quindi eh, ho dormito un po' mm, non... bene sì ma da una parte un po' scomodo perché ho letto tutto si fatto male messo male non sono messo male il coperto faceva schifo come era messa vabbè non comment però il sonno non mi è mancato grazie a Dio ho preso una bella camilla o um, come dire che vicino un pochettino allora dicevo, ho preso una bella camilla anzi doppia camilla perché sennò non riesco a prendere veramente il sonno, e di più ehm, nulla, mi ho letto il libro e, e mi sono addormentata e eh, quando ho prima di il libro l'ho riposto al suo posto, ovvero sul comodino, eh, Poi stamattina invece di mettere sul comodino me l'ho spostata sulla, sulla scrivania perché perché si sì, ragazze perché quel libro non mi diceva è di Romeo e Giulietta che parla di William Shakespeare però William Shakespeare sì però non mi diceva neanche quindi questo video che c'è per l'appunto dicevo che è... boh questo libro non è che mi piace anche voi vedrete che libro è davanti. aspettate che ve lo dico subito allora un secondo, eccolo qua. E sarebbe questo qui, questo, non so cosa si possa ben vedere, però è questo qua. Questo libro è un po' antico, direi diciamo abbastanza antico, però ehm, vabbè, aspetta che mi vicino perché non so cosa si possa ben vedere. Questo, ma ma ma. ma ripete più volte le stesse frasi e io non so cosa dire perché sinceramente mi, non è che mi inquieta che altro ripete troppe volte le stesse cose e io non so bene se è giusto che ripeta più volte le stesse frasi in questo libro qua o se sono io che sbaglio leggendo e rileggendo le stesse cose forse sono io, però fatto sta che non mi dice niente, voi ma direte ma cosa dovrebbe dire? insomma tutta la storia come è stata come è, com è nata nella storia di Romeo e Giulietta invece boh. sono partita così a razzo leggendo e sono ancora a metà pagina boh. non lo so perché forse lo devo rileggere casomai se lo, rile se lo rilego vi dico anche eh... insomma vi dico anche il metà contenuti di questo libro però boh, mi metto, lo metto da parte e niente poi vabbè altri libri che ho qua in camera è della Davicella d'Onore, e c'è un castello o come si chiama lui, vabbè c'è un castello sarebbe questo aspettate un secondo non andate via dal video ed è questo qua vedete? questo, questo non è male però questo è bello ironico questo, quello lì che si diceva una cosa a proposito dei matrimoni, queste cose così, amicizie e, e altre cose via discorrendo. Comunque niente ragazze, a, a parte i libri, io sto bene e eh, non mi sono truccata stamattina a parte le labbra, che ho il rossetto della Makeup Revolution, un, un, un nude. E nulla, non mi sono truccata stamattina perché ho gli occhi un po' irritati e quindi, perdonatemi, mi sono un po' mezza sciatta. Ma voglio far respirare la, respirare la mia pelle stamattina e nulla, quindi, che dire: se questo video appunto mi piace così, bene, perché io, al momento eh, non mi posso truccare. Do tanto qua le volo zoom tanto eh, anche se le volo lo zoom non fa nulla perché tanto gli ho fatto vedere alcune cose a parte che mi è avvicinato alla mia faccia per capirsi bene cosa dico cosa, cosa il concetto di poco che dico e di cosa mostro allora ragazzi miei, tanto devo mostrarvi che sono sempre in ciabatto ma ho anche un altro kit da far vedere quindi andiamo all'outfit aspetta un secondo e andiamo all'outfit allora questo è il mio outfit di oggi non guardate le ciabatte tanto sono sempre le stesse sono identiche sempre, ne sono identiche sono quelle che porto sempre e, e niente queste sono e mi piacciono un botto perché sono della Dr. Show e ci sto comodissima questo è il mio outfit come potete ben vedere Vedete? È comodo, anzi vedrete, ma non hai freddo, no, perché c'è caldo e c'è da morire. Io sto crepando, nonostante c'è la finestra chiusa. Io sto crepando di caldo, vedete? Già. E nulla ragazzi, questo appunto Non so cosa si possa ben vedere. Vedete? Ecco qua da dietro e da davanti da non so cosa ho inquadrato ripetisco io perché eh, non lo so cosa ho inquadrato sperando che ho inquadrato il mio outfit appunto questo e, e da davanti e da dietro bello vero la fantasia di questa maglia è bellissima mi piace molto molto bella vedete che carina sono Mickey Mouse e l'altro, Min... si sì, è mini proprio minnie Non so se si legge, si sì. <ride> mi piace un botto. Vabbè, questo coso qui, questo pendaglio qui, non so perché non lo tolgo, ma sinceramente lo tolgo perché non voglio perdere i pantaloni ovviamente e quindi li tengo. Vabbè, non sono non sono troppo grassa ma neanche troppo magra e quindi di mia spontanea cosa di volontà lo tengo perché non sa so mai oggi non so parlare comunque vabbè avete capito ho un po' di pancetta ma mi posso giustificare perché anche se ogni tanto quasi, quasi sempre dimagrisco e poi mi ritorno la pancia quindi dettagli vabbè e nulla questo è il mio outfit è la mia cipolla e questa vedete mi fa di come sono questo è il rossettino mm -hmm. e vabbè aspettate un secondo allora eccomi qua dunque come rossetto ve lo faccio vedere subito ed vedete questo qui questo della make up revolution che chissà se si vede o meno ma io mi tocco perché da qua non vedo niente no non si vede bene eccolo qua make revolution si sì. e questo è il rosettino bello vero a me piace un botto troppo bello ce l'ho sulle labbra poi sottile è molto bello e soprattutto um, un buon profumo E' un po' in odore, ma non è male dai adesso è un rossetto della mia capuz. Aspettate un secondo che devo votare non si chiami. Ho chiamato qualche mia amica. Ma niente di fatto. Vabbè, sono le 10.23, credo che siano. Sì, sono le 10.23. E nessuno ancora mi ha chiamato, per fortuna. O per sfortuna perché dopo le baffetti, ma vabbè, dettagli, non comment, dopo farmi tutto il resto del video, ma. Non lo so perché la mia statista ha avuto un inconveniente, non me la potrei fare. Vabbè, la capisco quando ci sono altri inconvenienti. Meglio la salute prima di tutto che le altre fesserie che vengono dopo. Questo lo so, no, non è un rimprovero. Ci mancherebbe altro. È giusto che, che, che, che ci sia più gli inconvenienti che altre cose mie che devo farmi da lei comunque no, niente no, non, non, mi, non mi dite ma stai protestando la testatista no, non la sto protestando sto solamente dicendo eh, vado a farmi le sopracciglia e tutto quanto ma lo so, hai ragione tu eh, prima ho avuto cose da fare quindi non, non sono potuto essere disponibile per te non fa niente, dai, non ti preoccupare prima la salute e poi tutto il resto non voglio non posso dire altre cose perché ragazze qui ehm, eh, sono cose private non le posso dire quindi sciamore. chiudiamo questo discorso per meglio comunque niente ehm, a parte questo ragazze mie ehm, mi scuso con te cara mia amica mh, ma ve lo posso solo dire che mi dispiace che hai avuto questo inconveniente Tanti auguri, cara mia. E niente. Mh. Quindi, cosa devo dire? Ah, nulla. Allora, ho dovuto mettere la telecamera posizionata in questa maniera perché ho veramente un disordine pazzesco in camera mia, a parte quelle buste che devo recensire. Non so quando le recensirò e se riesco a recensirle. Quindi, nulla che dire, le recensiscono in un altro video, ok? Dai, a dopo. Ah, mettete un bel like se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere qua con un commento, perché il video se non dura troppo e non riesco a recensire l'altro video. video dove ci sono i prodotti finiti. Ciao!